Ciao amici, oggi prepareremo una bella farfalletta con salmone E chi l'ha detto che è un piatto solo per bambini? Inseriamo una variante che la renderà ancora più gustosa Iniziamo con la cipolla dorata La peliamo per benino e la tagliamo in due Poi in quattro, quindi in fettine sottili Per poi ridurla quasi in maciore Passiamo subito alla nostra variante, asparagi freschi o decongelati, qui toglieremo il gambo che ci servirà successivamente. Li tagliamo finemente in piccoli pezzettini. A questo punto recuperiamo il nostro salmone affumicato, mi raccomando salmone e non frattaglie. Lo riduciamo a brandelli con un coltello molto affilato e riponiamo il tutto in alcune ciotoline. Continuiamo quindi la nostra preparazione inserendo una noce di burro in padella. Aggiungiamo anche una discreta quantità d'olio extravergine d'oliva, in questo caso locale a chilometro zero. Accendiamo i fuochi e prepariamo l'acqua per cuocere la pasta, cui aggiungeremo all'interno i gambi degli asparagi precedentemente messi da parte. Quando l'olio è pronto è arrivato il momento della cipolla che faremo soffriggere dolcemente e non bruciare. Quando cambia colore, aggiungiamo i nostri asparagi per 5-7 minuti a fuoco moderato, infine il nostro salmone. Lasciamo tutto sul fuoco e nel frattempo prepariamo un bel bicchierino di brandy che utilizzeremo per sfumare il nostro condimento e renderlo un po' più alcolico. Dopo qualche minuto di cottura, quindi, giù con l'alcol. Prendiamo il nostro brandy, alziamo la fiamma e lasciamo evaporare. Nel frattempo apriamo una busta di panna da cucina e la aggiungiamo al condimento. Mi raccomando, in questa fase dobbiamo fare molta attenzione a non farla bruciare. Aggiustiamo di sale e diluiamo con un paio di mestoli di acqua di cottura. Abbassiamo quindi la fiamma e prepariamo l'ultimo ingrediente. Un bel pezzo di grana padano fresco che grattugeremo e metteremo da parte per dopo è arrivato quindi il momento di prendere le nostre farfalle rigate della molisana che andremo a calare nell'acqua bollente precedentemente salata con moderazione cuoceremo la pasta per circa tre quarti del tempo indicato sulla confezione scolandola direttamente nel condimento amalgamiamo per bene il tutto con un cucchiaio e dopo un paio di minuti aggiungiamo anche il grana grattugiato a questo punto ragazzi si compie la magia tutti gli ingredienti si abbracciano in un tripudio di sapori e odori. Quindi lasciamo il nostro cucchiaio e giù di polso. Uno, due, tre. Facciamo saltare questa pasta per l'ultima volta prima di mangiarla. Bene bene, siamo finalmente pronti per impiattare. Prendiamo un piatto piano, inseriamo la porzione di pasta desiderata e terminiamo il tutto con una generosa colata di condimento farfalle, salmone, asparagi e panna il piatto è pronto e sono pronto anch'io buon appetito!